La parola progettare credo possa essere mh, felicemente invocata in questo 25 aprile eh, se la pensiamo nella sua, eh, nel suo significato più pieno, che è anche quello che deriva dalla sua radice etimologica, proiettare. Proiettare un paese nel futuro credo non ci sia esercizio più esaltante per un'intera generazione di persone, di donne e di uomini che avevano vissuto la guerra, la resistenza, che avevano, erano in sorte per liberare le città nelle quali vivevano dal nazifascismo e che erano chiamate... Eh, ad un esercizio per certi versi esaltante, anche se di grande responsabilità e di grande onere, che era appunto quello di ripensare ehm, persino i valori fondativi della democrazia italiana, eh, il volto delle istituzioni che avrebbero eh, regolato la vita, l'economia, ehm, le relazioni sociali, la promozione delle persone all'interno eh, delle comunità, l'organizzazione delle città, eh, progettare quindi non soltanto i nuovi spazi, eh, le nuove case, le nuove fabbriche, eh, il paese era in ginocchio, andava davvero ricostruito in tutto, ma eh, progettare ehm, lo scheletro delle istituzioni repubblicane e democratiche del nostro Paese credo eh, sia stato davvero eh, il lavoro più grande di ingegneria istituzionale eh, al quale dobbiamo tanto, dobbiamo tutto quello che oggi siamo e che possiamo essere, ma anche tutto quello che abbiamo il dovere di conservare, non solo di ricordare, ma di conservare per le generazioni future.